cadono pezzi di mondo, macerie sanguinanti sulle sponde del tempo, capiali in volo. le ore con il silenzio mentirò agli angeli sulla mia pelle scuscerò nell'utero degli stanzi ho voluto iniziare questa volta con questo lavoro che io chiamo rianimazione, un lavoro di rianimazione, la poesia è di Ilaria Palomba che è una scrittrice in particolare di prosa poetica ma anche di poesia che io amo tanto, sostengo, un'amica che però si è prestata sapendo un po' quello che io vado dicendo adesso sulla scrittura in relazione alla poesia rianimazione perché come abbiamo detto come ho detto nella prima puntata e ribadito nella seconda perché eh, questa, sc questa scrittura questo, questo codec che è la scrittura non funziona più non funziona almeno per comunicare la poesia a chi non è della poesia chi è addentro al discorso poetico ovviamente riesce ma chi non è addentro non ha proprio gli strumenti questo lavoro che sto facendo io è, vi vuole far vedere eh, che, quant, quanto lavoro è necessario per far sì che questa roba venga ricodificata in qualche cosa che non è sicuramente necessariamente l'esperienza di Ilaria, ma fa parte di quel mondo di esperienza che lei ha generato il momento in cui ha creato questa poesia e non è detto che si debba fare ovviamente oralmente io l'ho fatto oralmente per voi per comunicarlo ma si può fare anche interiormente questo processo ma è un processo che ha delle condizioni fortissime le parole vanno riattivate una per una se no non si può creare quella metafora di cui abbiamo parlato nella seconda puntata che poi ci porta appunto a l'analogia con il principio di sovrapposizione della meccanica quantistica. Le condizioni affinché questa cosa accada, quindi ci sia la metafora, ci sia l'analogia col principio di sovrapposizione e quindi ci sia il risultato di cui parlerò alla fine di questo video che non anticipo, le condizioni sono che le singole componenti della metafora siano riattivate. Che vuol dire? Che cosa ho fatto io? Se io prendo questo libro, lo faccio leggere a un adolescente, a una persona normale di, di, di media cultura e legge Cadono pezzi di mondo, si sì, capisce l'italiano, ma non succede niente di particolare, perché non compie questo processo di riattivazione che passa attraverso un lavoro di immaginazione e ricreazione dei singoli domini semantici cioè io devo prendere il significante cadono il significante pezzi il significante mondo significante significa la coccia esterna cioè l'apparenza della parola cioè il suono cadono la scrittura cadono ma non il significato il significato è cadere se io uso solo il significante e con buona pace adesso Discuteremo poi delle specifiche ricerche di persone come Carmelo Bene che invece sosteneva l'abbandono al significante eh, e, e lasciar perdere quasi il significato affinché questa cosa si facesse strada come un'esperienza mistica. Ma quella è una cosa che io ho frequentato, che conosco, che ha spiegazioni se si passa attraverso questo. Queste sono le basi. Io sto parlando delle basi e le basi ci dicono che se io non rigenero il significato, questa cosa è morta e nulla può accadere con una cosa morta. Quindi io devo rigenerare il significato, come lo faccio? Attraverso l'immaginazione, l'immaginazione, attraverso l'azione immaginativa. Cioè quindi devo cadono, cadono. Vedete, io sto cercando dentro di me dov'è che risiede realmente l'azione del cadere. Non sto solo dicendo, molti attori diciamo non consapevoli eh, dicono la memoria della parola e la colorano di suono quotidiano, altri riescono a riattivare ma non lavorano bene sulla specificità che è un'altra cosa che adesso andrò. A, a, a sottolineare. Io devo muovere questa azione dentro di me. Pezzi, pezzi, pezzi, pezzi. Io devo muovere pezzi. Devo vedere questi oggettini separati gli uni dagli altri. Mondo. Mondo. Devo muovere dentro di me la visione di questa idea del mondo. Poi queste cose le metto insieme con questa frase e quindi diventa cadono pezzi di mondo. E questa cosa comincia a riattivarsi. La metafora comincia a diventare questa sovrapposizione di diversi domini semantici che si interlacciano, diremmo e l'approfondiremo, si correlano, vanno in entanglement per creare questa situazione di sovrapposizione che è la metafora. Ma io la devo riattivare, è importante. Io devo tornare e qui... Eh, vogliamo ricitare un'altra volta il nostro amico Platone che nonostante tutto, nonostante non amasse i poeti non amasse i poeti eh, per quello che erano diventati eh, attraverso proprio la scrittura in qualche maniera, ma quando poi va a parlare di un certo tipo di poesia eh, sentite cosa dice e infatti per chi è questo è dal Fedro eh, per chi è invasato e posseduto da una giusta forma di mania lui questo ha trovato una liberazione dai mali presenti. E poi aggiunge, chiunque si presenti alla porte della poesia, alle porte della poesia, senza essere ispirato dalla mania delle muse, convinto che gli basterà la tecnica per essere un bravo poeta, sarà un poeta mancato, perché la poesia di chi è in sé viene oscurata da quella di coloro che sono in preda a mania. Perché Platone diceva questo? E Platone diceva questo perché aveva conosciuto entrambe le cose, aveva visto il degrado della poesia attraverso la scrittura e aveva visto la poesia da dove nasceva, la poesia degli oracoli, la poesia dei posseduti. Quella poesia lì è un atto poetico, si genera nella relazione io-tu, io-noi, noi-noi, non decade sulla carta e non ha bisogno di essere decodificata un'altra volta con un atto di rianimazione come sto facendo io, faticosissimo. Perché se io questa poesia l'avessi generata estemporaneamente davanti a voi, avrei fatto molta meno fatica. Riattivare questo è, fatica, è, è, è veramente faticoso. E soprattutto non, non ci sono i mezzi. Allora qui abbiamo due scelte, o ci mettiamo a rieducare la totalità della popolazione, prendiamo italiana, per generare questa rianimazione della scrittura poetica oppure scegliamo un'altra strada? E la mia proposta è di scegliere, di provare anche quest'altra strada, per carità anche l'educazione è interessante, ma è un progetto piuttosto complesso. Ma quella della rianimazione è il mio invito a tutti i poeti, i poeti nascenti, i poeti che invece lo fanno da 30 anni, a ricominciare a parlare, a rianimare la poesia attraverso la parola, l'atto orale, la relazione reale. Però è chiaro che bisogna rinunciare al fatto della correzione, della limatura, della rimessa in funzione e bisogna avere la capacità di creare estemporaneamente. Ma questo è possibile, come Stefano che sta qua dimostra, che eh, insomma, è una cosa che si può allenare e si può eh, creare. Quindi, ritornando al discorso finale, metafora deve essere riattivata in questo modo. Se è riattivata, noi troviamo una curiosa analogia col principio di sovrapposizione della meccanica quantistica, dove delle particelle, no? vedete invece cadono pezzi, mondo, entrano in entanglement creano un sistema che ha una condizione di sovrapposizione, dove tutti gli stati sono presenti. Quindi io, di cadono pezzi di mondo, non ho una univoca definizione, cioè proprio è una nube, una nube di sovrapposizione. Questo fenomeno, che è lo stesso del principio di sovrapposizione, il momento in cui io lo pratico, quindi io, il momento in cui creo la metafora, il momento in cui vivo la metafora, o al limite il momento in cui la rianimo, ma è un tentativo appunto, rianimazione di un morto, ma meglio ancora se la creo, io vado negli stessi territori, per analogia, de, de, dominati dal principio di sovrapposizione, dove la materia nasce, dove io e te nasciamo, dove noi nasciamo, dove nasce tutta la materia. Quindi la frequentazione della metafora mi mette in una condizione di frequentazione della sorgente della vita stessa. Ed è per questo che io ho trovato questa spiegazione a tanti anni di pratica della metafora, dell'atto poetico, con l'osservazione del fatto che generava un immenso innalzamento di vitalità, sia in chi la praticava nel, nell'atto poetico effettivo, sia chi la riceveva. E nel tempo, negli anni, ho visto che questa cosa era un fatto statistico, reale, ho fatto esperimenti, allora mi sono cominciato a domandare da dove venisse questa cosa qua. E il momento in cui mi sono messo a studiare una possibile spiegazione razionale e anche scientifica, ho trovato questa cosa meravigliosa del principio di sovrapposizione alla base della meccanica quantistica. E allora mi sono interrogato, e la domanda che pongo a voi per me sta cominciando a diventare, non una certezza perché non voglio mai avere certezze, però una cosa che ha sostanza, ma fosse che Praticando la metafora come elemento centrale della poesia, io mi metto in condizione di frequentare veramente la sorgente della vita. E per questo motivo in realtà ne ho veramente un concreto beneficio. Da un punto di vista pragmatico, io ho sperimentato su me stesso e credo che Stefano possa dire la stessa cosa anche altre persone, che ho accompagnato in questo percorso, l'hanno sperimentato, è realtà. Eh, magari la mia spiegazione non è la migliore, però mi sembra che sia molto affascinante e io la propongo come una possibilità. Nei prossimi video vedremo più specificamente che cos'è questo atto di rianimazione, che cos'è l'atto poetico quando va oltre l'atto di rianimazione della scrittura e anche alcune specifiche sull'entanglement sulla correlazione e come si, appunto, eh, sempre si sovrappone al meccanismo della metafora. Ah, e poi dovremmo anche riandare a prendere il ruolo fondamentale delle emozioni e della musicalità che abbiamo messo al primo e al secondo posto delle tre, tre caratteristiche della poesia che l'uomo di strada qualunque può individuare.